Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial su Wakelet. Vedremo oggi come creare uno spazio e come inserire una o più collezioni perché proprio il 27 agosto 2020 è stato appunto lanciato lo Spaces. Andiamo a vedere da vicino come funziona e come crearne uno nuovo. Selezioniamo quindi il tasto più, il plus e scegliamo un nome da dare alla nostra nuova collezione. e clicchiamo sul tasto Create in basso a destra, ma possiamo anche scegliere di cambiare l'immagine. La importiamo per esempio dalla libreria, ma anche potremmo farlo dal nostro PC. Nel campo di ricerca possiamo anche scegliere qualcosa inerente alla scuola, ed ecco fatto. abbiamo anche un'icona personalizzata, quindi create. Non ci resta infine che scegliere una collezione. Per esempio, ecco io ho selezionato questa. Cliccare sui tre puntini in alto e spostarla dall'apposito qui riquadro cliccando su Move Collection. Ecco qui il nostro spazio Clicchiamo su Move e se dovessimo avere dei ripensamenti possiamo sempre ecco, cancellare questo spazio scegliendo quello che abbiamo creato o anche uno precedente. Fra le opzioni dello Space Settings troveremo sicuramente ecco, la possibilità di cancellarlo cliccando sul pulsante rosso. Se siamo sicuri dell'operazione, dopo aver riportato nuovamente il nome del nostro spazio, clicchiamo su Delete e avremo cancellato lo spazio creato in precedenza. Per oggi è tutto, auguro a ognuno di voi buon utilizzo di Wakelet.